Ben ritrovati Pinguini, oggi vi do una notizia veloce veloce perché mi trovo in uh, viaggio di lavoro Europea ha trovato la legge per quanto riguarda il connettore dei carichi a i dei dispositivi elettronici quindi avremmo tra qualche anno solo USB-C una cosa bella, una cosa brutta andate a guardare il mio video che tra l'altro era il mio primo uh, breaking news quindi capi come questi cioè per esempio il Lightning di Apple sono destinati all'estinzione come i dinosauri, lasciando posto a cavi come questi. Cosa da aspettare? Le aziende di dispositivi elettronici piccoli dovranno adeguarsi entro la fine 2024, invece le aziende per dispositivi più grandi laptop hanno circa 40 mesi di tempo, quindi più di 3 anni per adeguarsi. Siete contenti? Vi piace questa proposta? O l'ho trovata una sciocchezza? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo con prossimo video. Ciao!